Sì. ho un attacco di SMR. Oh sì, che bello, dai continua, sì Dai cazzo, datemi il mio respiratore Ah, che bello, Sto soffocando. Uh. Oh.